Oggi un classico, proprio classicissimo, proprio meraviglioso, buonissimo, stupendo il salto in bocca cioè, già la parola dice tutto, guardate qua la carne, prima di tutto scegliamo la carne quando parliamo di salto in bocca si parla di carne di vi... a Roma dice, si dice di vitella ma è vitello, vitello da latte guardate qua, carne bianchissima tenerissima, buona vediamo un po' questa prendo qui, guardate qui Allora, che facciamo? Sono salti in bocca, quindi li dobbiamo fare di solito, solitamente, sono sempre piccolini così Ah, però io sento già una domanda Che tipo di carne? Che taglio di carne? Che taglio di carne? La noce Poi, se vogliamo, vogliamo fare proprio quelli là Cicosissime, la grande filetto di vitello, fantastico, meraviglioso o anche la bistecchina, devi ha sottile, sottile, sottile, sottile, sottile che ci sempre un po' di grassetto intorno, che ti fa venire la fame e la paura poi salvia burro farina, ma stavolta, guardate qua, farina di riso, così mettiamo a posto tutti, pure quelli che hanno intolleranze al glutine. e altri due ingredienti, il prosciutto Oggi io ho qualcosa di più del prosciutto, ma perché questo avevo a casa? Normalmente si fa col prosciutto crudo Io oggi avevo il culatello Poi, vino bianco, io ho In questo caso invece un bel prosecco, il vino bianco non ce l'ho a casa Quindi a casa mia lo sapete, no? Comando io Adesso Andiamo, piano piano Mettiamo una locetta di burro, una locetta abbondante di burro, qui Poi, un filo d'olio d'oliva per, così, aumentare, alzare il punto di fumo del burro, se no il burro brucia, no diventa tutto maloncino, poi, che faccio? Oltre a ballare <ride> metto la foglia di salvia, guardate così non metto sale, eh, non metto sale faccio così come vado, come vado, poi il culatello alla grande Culatello! Culatello, lo facciamo il culatello! Allora, io c'avevo questo qui, per dico la verità, va bene il prosciutto, eh? Va benissimo il prosciutto, poi incomincio a infarinare così così, va bene? Guardate che bellezza, che leggerezza, che leggerezza! Pensate che la farina di riso è anche molto più leggera, è digeribile della farina normale, eh? Ma quanto sono buoni i salti in bocca quando sono succulenti, morbidi e fuori un po' di grosso. a me piacciono un po' coloriti fuori e dentro morbidi, morbidi amori Adesso, alzo, posso permettere di alzare. Sgrullatina, qua, così, facciamo così Do prima una bottarella qui, sulla parte del prosciutto anche se può diventare troppo salato, però devo prima fare questo lavoro qua Ok? Allora, la carne, vi ho detto, di vitella, la, il pezzo è la noce o se no, filetto, magari la grande, sempre tagliato sottile o se no, ancora meglio il, la, la, la costatina senza osso, tagliata sottile, disossata Guardate qui, mamma mia! Guardate, faccio così, vediamo un po' ah, Così, così, vai così Senti che profumo! Ma che è questa? Ma questa è una poesia? Questa è fantastica, guardate qua Veloce, veloce, veloce, veloce Al massimo sta... Ma adesso Vino bianco È una stupidaggine, è facilissima, guardate E adesso, appena evapora il fumo dell'alcol Andiamo subito col piatto Vedete? Io faccio così Prendo qui, li metto qui, guardate qui Ok, così Così, guardate E aspettate, eh Adesso, guardate qua, poi c'ho la salsa Tiro fuori Così, un po' il fondo Poi, che fai? Una rocetta di burro fredda, oddio! Fredda, li mettiamo dentro Così guardate qua, guardate qua, guardate qua che spettacolo mamma mia eccolo qua, perfetto, quindi un tempo messa sul piatto e guardate qui guardate qua sta cremetta guardate la cremetta mamma mia e adesso la parte migliore Allora, sale non l'ho messo, perché non l'ho messo sale? perché il colatello o colorello prosciutto andiamo un po' così, guardate, guarda. Quanto buono! Elegante, eh, gustoso! Sta sabbia che è fantastica! Quando ci sta da paura! Rifateli, vi voglio bene a tutti quanti, vi adoro, un bacio! Mmm, che bontà!